Ed eccoci tornati sulle fonti tv e allora uh, un bel approfondimento su un settore in particolare della nostra economia, lo facciamo spesso, parliamo con le persone di riferimento al di là di capire come stanno andando i mercati e che cosa sta succedendo, soprattutto in questa ultima parte dell'anno, un anno che insomma, per tante situazioni non è stato particolarmente brillante e soprattutto per le imprese non è stato solo il 2022, un anno poco brillante, ma anche i due precedenti perché se vogliamo agganciarli ovviamente abbiamo il 2020 caratterizzato dal Covid che ha bloccato tutto e poi anche il 2021 che avrebbe dovuto essere l'anno della ripresa e della ripartenza ma che poi ha fatto subito intravedere questo, eh, questo fantasma dell'inflazione dell che certo fino a un certo momento è stato eh, controllato ma che poi è esploso in tutta la sua interezza con l'inizio del 2022 il conflitto russia ucraina e ovviamente oggi parliamo di inflazione record e forse non abbiamo neanche raggiunto il picco non si sa ancora si sta valutando però in italia siamo oltre l'11% e si attendono naturalmente le così come in europa peraltro e si attendono naturalmente le mosse delle banche centrali. Parliamo di artigiani, un settore tra crisi e opportunità, questo è un po' il titolo anche di buon auspicio che vogliamo inserire nel nostro approfondimento e saluto Marco Accornero, segretario generale Unione Artigiani. Marco, come sempre un piacere ritrovarti, buongiorno. Buongiorno a te e ai tuoi ascoltatori. Allora, intanto ho detto bene, sono praticamente tre anni no? un po' di sofferenza con alti e bassi ma è una stagione strana stagione intesa stagione economica eh, certamente il 2020 è stato drammatico con un crollo del PIL, un crollo della domanda e con un accesso massivo alla cassa integrazione e anche con diverse imprese che non ce l'hanno fatta poi dal 2021 e anche 2022 si è assistito a un rimbalzo forte, per fortuna la ripresa è stata a V e non a U come si poteva temere, nel senso che tra il mille, 2021 e il 2022 che si sta concludendo, eh, stiamo sostanzialmente tornando ai livelli del 2019 quindi sì. una ripresa forte sempre considerando che stiamo tornando ai livelli del 2019, come se in tre anni ci fossimo scesi e risaliti per tornare allo stesso piano. Eh, che... Ma infatti Marco è, è questo no, il punto perché è vero, il 2021 è stato l'anno della ripresa e abbiamo visto il rimbalzo di cui parlavi tu che però doveva recuperare ciò che era stato perso nel 2020, tu hai ricordato che molte imprese non ce l'hanno fatta, questo è un dato, possiamo ricordare quante imprese hanno chiuso a causa del Covid anche a livello generale, eh? non, non necessariamente. Tutti i settori, non, non solo il settore dell'artigianato, circa 100.000 imprese hanno dovuto eh, micro e piccole cessare ecco. l'attività. Ecco. Eh, tra il 2021 e il 2022, eh, ripeto, abbiamo eh, probabilmente quest'anno, al 31-12 di quest'anno, colmeremo... La, il recupero quindi passo del gambero due, due passi indietro e due passi avanti per ritrovarsi nella stessa posizione iniziale eh, c'era eh, ottimismo perché diciamo questo slancio proseguisse eh, anche nel 2023 invece come dicevi giustamente te eh, è arrivata nel corso di quest'anno oh, una frenata eh, quindi stiamo un po' viaggiando con l'inerzia eh, acquisita nel 2021 e nell'inizio del 2022 ma si vede il treno che sta rallentando a causa dei noti fattori, il caro energia, il caro materie prime e anche questa inflazione da costi che quindi sta frenando i consumi e quindi le famiglie sono costrette a rinunciare o a ridurre a dei consumi e quindi eh, questa inflazione da costi sta portando anche a una riduzione della domanda e noi temiamo molto che nel 2023 eh, appunto il treno si fermi, il treno intesa come metafora dell'economia si fermi eh, un'altra volta e entriamo in un periodo di recessione che speriamo che non sia né lungo né pesante eh no, certo, peraltro Marco questo andamento un po' un divago no? sia dei mercati ma anche dell'economia perché insomma è la stessa cosa crea un po' di, di smarrimento anche no? perché insomma poi anche le imprese che sono costrette a subire eh, questo, in questo caso visto che stiamo parlando di ciò che sta accadendo quest'anno questo rialzo dei prezzi non sanno come andrà domani cioè non, non, si non si riesce magari per tanti motivi a fare dei progetti a lungo termine. Ne sappiamo molto bene quanto e come per le imprese sia importante riuscire a programmare no? l'attività. Eh, hai perfettamente ragione, le imprese devono vivere di certezze o meglio gli imprenditori devono avere certezze del quadro sia normativo che economico e eh, anche di pianificazione fiscale e quindi eh, le incertezze che peraltro sono connaturate all'attività economica, eh, più incertezze abbiamo e più incognite abbiamo, più gli imprenditori, come ogni essere umano, tende a eh, tirare i rim in barca, come su, si suol dire, a rinviare investimenti che non si sa se avranno un ritorno eh, economico adeguato e a, a evitare di fare progetti per il futuro e giocare un po' come si suol dire in difesa, in attesa di tempi migliori certo. e questo fa che eh, aggravare in una sorta di circolo vizioso la crisi perché lo sviluppo economico è sempre legato a nuovi eh, investimenti, a nuove idee imprenditoriali da parte appunto, degli imprenditori. Mm -hmm. Marco, parliamo per, anche sì, adesso guarda, sì, dimmi. Stato che crea questo certo, no, no guarda non, non, non è un discorso interrotto anzi prosegue parlando proprio della manovra 2023, altro titolo ti chiedo cosa ne pensi, ovviamente nella manovra sapevamo tutti che sarebbero state inserite eh, prima le questioni emergenziali, però riguardano direttamente le imprese perché parliamo del caro energia, soprattutto comunque delle bollette e del rialzo dei prezzi a cui abbiamo assistito ehm, cosa ne pensi, insomma un tuo commento su, su almeno mh, ciò che sta circolando, poi adesso dovrà essere tutto confermato, però eh, si poteva fare di più, che cosa, che cosa chiedono gli artigiani, insomma questo vogliamo sapere da te. Ma da un lato eh, gli spazi di finanza pubblica eh, in un paese molto indebitato qual è l'Italia eh, sono limitati, questi spazi eh, sono stati utilizzati per l'intervento sul caro energia, eh, peraltro marginale nel senso che non certamente si consentiranno di avere gli stessi costi energetici eh, del prima dell'esplosione dei prezzi eh, e per il resto ci sono da un lato oh, delle iniziative simbolo eh, quale quella della flat tax ma in misura ehm, così eh, simbolica perché la platea si amplierà di poco e eh, dall'altro c'è eh, questa eh, cosiddetta pace fiscale che eh, ne dobbiamo ancora comprendere eh, totalmente i contenuti, certamente eh, è un ehm, eh, provvedimento ad ampio raggio che eh, porterà molte imprese a sanare la propria posizione, imprese eh, oberate magari da sanzioni ed interessi che vengono azzerati o praticamente ridotti e questo vorrei anche sottolineare che nella maggior parte dei casi l'imposta in tutto e in parte verrà comunque versata quindi non è un vero e proprio eh, condono. Uh -huh. eh, noi ci aspettiamo o ci aspetteremmo delle riforme anche uh, a costo zero, che certamente toccano gli interessi anche… Ecco, guarda, visto che mi stai raccontando cosa vi aspettereste, andiamo con il terzo titolo, eh, te l'avrei chiesto, che poi te l'ho chiesto già anche prima, eh, qual è la vostra ricetta anticrisi? No? Io, io ho messo più risorse e infrastrutture, ovviamente chiaro, dobbiamo capire come fare in questo momento a, a, a far quadrare tutti i conti, però insomma, voi cosa vi aspettereste? Di questo parliamo. Ma Ovvio che gli interventi di carattere economico sono i più diretti, i più immediati, i più apprezzati. Questo paese, e tra l'altro in, in gran parte sono legate anche ai fondi del PNRR, mm. ha bisogno di ampie riforme che consentano di liberare le energie quindi, eh, economiche e imprenditoriali che, di cui questo paese peraltro dispone in abbondanza, quindi abbiamo bisogno di riforme eh, riguardo alla burocrazia, all'efficienza della pubblica amministrazione, la liberalizzazione eh, dei servizi eh, pubblici in maniera tale di eh, poter eh, contare su una macchina, su, un, eh, su ciò che non riguarda l'impresa tutto ciò che ruota attorno all'impresa, che sia efficiente e quantomeno paragonabile ai migliori standard europei. E poi anche un intervento di semplificazione e liberalizzazione per quanto riguarda il mercato del lavoro. In questo senso, benché abbia eh, sortito molte critiche, siamo favorevoli e siamo in una direzione che apprezziamo, quella delle reintroduzioni dei voucher che consente di eh, portare... Alla luce anche di eh, ampliare quella platea dei eh, piccoli lavori che, peraltro, consentono alle persone anche in giovane età di conseguire un, un reddito seppur non di grandi dimensioni, come avviene in tutti i paesi con cui confiniamo. Eh, certo la Germania i mini job sono eh, lavori magari non continuativi e non stabili ma che riguardano persone che hanno anche voglia, pensiamo agli studenti alle casalinghe o, o a persone che non possono dedicare a tempo pieno la propria attività all'attività lavorativa eh, dedicarsi interamente a un'attività lavorativa che attraverso i voucher possono avere una fonte di reddito trasparente, tassata, assicurata e dall'altro dare la possibilità alle imprese specie nelle punte di lavoro di poter avere persone a disposizione, certo. un incrocio domanda e offerta perfetto dal nostro punto di vista. Ok Marco ehm, quindi insomma aspettiamo di vedere anche come si conclude quest'anno, cosa, cosa vi aspettate dal 2023 quindi proprio in chiusura? Abbiamo che c'è stata un'interruzione. Non ti preoccupare, allora, cosa ti, vi aspettate? Proprio un flash prima di salutarti Gli dal 2023. Oltre agli aspetti economici, è sempre fondamentale. Ma riforme strutturali che consentano alle imprese di concentrarsi e di svilupparsi liberamente. Non è possibile che per mettere un pannello fotovoltaico su un tetto debba. Eh, svolgere pratiche estenuanti eh, e che magari interessino anche la sovrintendenza? Ah, assolutamente, così. assolutamente. Insomma, la famosa burocrazia che blocca tutto e quindi poi alla fine eh, è vero che adesso c'è l'emergenza, la crisi, però gli interventi strutturali si attendono da tempo, anche quando effettivamente la crisi non c'era, no, Marco. Quindi insomma ci nascondiamo spesso dietro questa, questa crisi per interventi. Se si pensa quando va male, non è il momento esatto, di dare. esatto, esatto. A un giorno che non viene mai. Insomma. speriamo, incrociamo le dita. Dai, facciamo così, mettiamolo come, come, come desiderio sotto l'albero di Natale. Quest'anno, grazie a Marco Acornero, a segretario Unione Artigiani. A presto sulle Fonti grazie. TV. Buona giornata.